Eh, sì, eh, effettivamente della, nella nuova delibera eh, non è presente l'asilo nido che eh, era nella convenzione prevista nell'ambito di piazza eh, dei navigatori come opera di urbanizzazione secondaria per un totale di 464.812 euro. 800, 812. Eh, spieghiamo perché, ovviamente come è stato detto anche in commissione, il Dipartimento ha inviato una nota dei servizi educativi e scolastici ha inviato una nota dicendo che non era necessario l'asilo però tengo a precisare e questo a me è un altro caso in cui probabilmente eh, si eh, dimostra che forse le, a volte le pianificazioni non sono fatte eh, nel migliore dei modi l'asilo previsto dalla Convenzione originaria era un asilo per 40 posti noi sappiamo, c'è cioè, eh, qui tutti quelli che fanno parte anche della commissione scuola che un asilo nido si compone di tre sezioni, piccoli, medi e grandi e quindi sarebbe opportuno avere dei nidi almeno per 60 utenti con una superficie di 600 metri quadri siccome l'area disponibile era un'area inferiore, nella originaria convenzione fu inserito questo asilo nido più piccolo di 40 posti quindi al di là di questa spiegazione tecnica che è supportata anche da una nota del Dipartimento, come abbiamo appena votato un ordine del giorno in cui abbiamo detto che in 17 milioni l'impiego eh, diciamo, di questi eh, soldi verranno decisi dalla eh, comunità dei residenti dell'ottavo municipio, per cui dovremmo votare negativamente all'ordine del giorno proposto dall'opposizione. Grazie.